Benvenuti all'ascolto di Radio Zen. Oggi riprendiamo il discorso della freccia del Buddha, ma sotto una nuova prospettiva, ovvero quali sono i metodi per liberarsi concretamente dalla sofferenza inutile e dannosa che aggiungiamo alla sofferenza inevitabile, ovvero come liberarsi dalla seconda freccia, oltre la prima che la vita ci infligge. E ci chiediamo se l'asana eh, dello yoga non sia uno dei metodi possibili. Non dimentichiamo infatti che il Buddha sedeva effettivamente in un asana yoga. Tra l'altro asana viene dalla radice as che significa sedersi in sanscrito, stare seduti. Il Buddha eh, manteneva la posizione a lungo, era consapevole della respirazione e rimaneva immobile, caratteristiche dell'asana dello yoga. E quindi eh, pensiamo che forse eh, questo stare seduti, questo asana, abbia una capacità di liberarci dalla sofferenza. E non solo, come vedremo con Gioia Lussana che ci accompagnerà in queste ricerche, oltre eh, forse ad altri insegnanti. Eh, Gioia Lussana è una grande insegnante di yoga, ricercatrice sul campo e studiosa, ma trovate una sua breve biografia nel testo allegato. Diciamo che la vita ci propone, ci presenta continue sofferenze, quello che fa la differenza è che anche se noi non abbiamo il controllo sulla sofferenza, si soffre, possiamo però fare qualcosa per imparare a soffrire e diciamo che l'asana è una di queste opportunità. Stando seduti, senza muoversi in una postura, si fa dimorare la mente, si fa stare a bagnomaria la mente in quello che c'è, quello che è inevitabile e in questo modo stando con ciò che è inevitabile senza muoversi la mente trova il modo di affrontare quel dolore. Si elimina la reattività, eh, la reattività è il tentativo di e di fuga e di e, ribellione e inutile. Diciamo che Asana è proprio questa opportunità, questo spazio di immobilità, di non immediata reazione alla sofferenza. Noi siamo abituati normalmente nella vita ordinaria a reagire subito, volendo evitare ciò che è spiacevole oppure andare verso ciò che è piacevole, senza por tempo in mezzo. Asana è proprio questa possibilità di... Stare un certo tempo, quel tempo necessario per non buttarci immediatamente addosso a ciò che ci è capitato e quindi riuscire a vedere con più chiarezza ciò che ci è capitato mm. e quindi trovare anche una soluzione creare una distanza serena e calma e questo poi ci fa capire che l'asana è importante tenerla a lungo tenerla eh, in modo continuativo e rilassato eh, come, come tu ci hai spiegato quanto sia importante anche rilassare le tensioni fisiche che eh, anche le sofferenze di tipo psichico o, o gli eventi dolorosi creano nel nostro corpo e, e quindi l'asana come eh, pura, puro fitness eh, chiaramente perde completamente di significato c'è una prima forma di asana che è quella puramente fisica prendere quella determinata postura fisica del corpo ma l'asana nirvartayati si compie quando da quella posizione fisica noi riusciamo a dimorare stare dentro quella posizione per poter far sì che la mente trovi una via e così concludiamo questo primo capitolo sull'asana. Vedremo nelle successive pubblicazioni dedicate a questo argomento come l'asana sia anche qualcosa di più che l'eliminazione di una seconda freccia, ma anzi l'aprirsi a una dimensione nuova dell'essere. Caro! na ah.